Siamo qui con eh, Loris Ambrosoni, potete vedere la sua medaglia recentemente vinta ai campionati di karate qui in Lombardia a Milano e anche la sua cintura gialla, però lui è il camaleonte dello sport, giusto? Giusto, giusto. Senti, è, è da tanto che fai sport, giusto? Ma sì, ho iniziato veramente da giovane, all'età di 14 anni, 15 anni, ho iniziato a giocare a pallavolo nella Propatria a Milano. E mi sono dedicato alla pallavolo per 3-4 anni, poi durante il militare sono andato nella folgore paracadutista quindi ho fatto paracadutismo, da lì mi sono incimentato nell'occhio sul ghiaccio alla Serma Milano a livello A1 e via via, così, un po' ai motori, un po' adesso al karate, all'età di 45 anni cerco di andare avanti ancora con lo sport perché penso che sia una cosa molto importante. Soprattutto nel carattere, il carattere è Un carattere che ti ha portato proprio, dicevamo, ad essere il camaleonte dello sport Perché passare dalla pallavolo all'occhi su ghiaccio al carattere Mi sembra che hai fatto anche altre cose, giusto? Sì, sì, sì, sì, sì. a livello di sport eh, ho cercato anche di fare un po' di atletica Un po' di, un po di altre cose, rally, eccetera, eccetera rally. Cose... Come, si, come si fa a passare da, da uno sport all'altro e qual è la leva, la molla? che fa sì che si passi da uno sport all'altro. Ma eh, Allora, la leva e la molla che ti fa scattare dentro di te è quello di passare da uno sport all'altro, più che altro è l'idea di migliorare, cercare di imparare il più possibile perché non si ha mai sufficienza nell'imparare gli sport. Gli sport eh, sono le cose che penso che completino un uomo eh, nel carattere nel... Nella sua vita, eh, l'altro dello sport è in sé, la, la vita sesta. Senti, ma cosa, la cosa bella è che cosa, che cosa hai provato uh, cambiando di questi sport? Quali sono le emozioni, che, e qual è lo sport che ha lasciato maggiormente qualcosa dentro? Ma allora lo sport che mi ha lasciato maggiormente qualcosa dentro è stato il paracadutismo, perché naturalmente... Paracadutismo, questo so, è da aggiungere all'elenco del nostro camaleonte dello sport. Il <ride> paracadutismo naturalmente ti dà un'adrenalina che nessun altro sport può darti, perché l'idea del vuoto, l'idea di, di vedere il mondo dall'altro è veramente un'altra cosa. E, però tutti gli sport ti lasciano qualcosa. Ti, ti insegnano, ti, ti forgiono nel carattere, ti forgiono a livello fisico e amicizie e ti portano a completare quello che può essere la tua vita quotidiana. Una vita quotidiana fatta di tanto sport e lavoro, ma eh, qual è poi eh, lo sport col quale esattamente hai cominciato? Dicevi pallavolo. Pallavolo. E hai giocato a che livelli? Ma ah no, ho, ho, ho giocato nella, nella propata a Milano Under 16, Under 17, abbiamo fatto campionati regionali. Una volta siamo arrivati secondi, un'altra volta siamo arrivati quarti, però comunque lì è stato l'inizio di, di, di un amore per lo sport in se stesso. E poi da lì il passaggio che su ghiaccio a che età? Occhio sul ghiaccio sono andato a giocare all'età di 19 anni. Subito dopo il, il militare, ho iniziato a giocare occhio su ghiaccio prima per passione. Eh, al palazzetto di Milano in via Piranesi e al sabato sera la domenica mi hanno insegnato pian pianino ho iniziato a indossare i pattini mi è piaciuto e da lì è partita tutta la mia avventura e sei è arrivato a giocare in A1 in A1 sì. quindi no, non una cosa da poco <ride> sì in A1 diciamo eh, che io nello sport cerco di, di migliorare sempre di più e cerco di, di portarmi al massimo del livello senti hai vinto qualche cosa di importante mm, in A1 no purtroppo no. non ho vinto niente di importante però mi dà soddisfazione che comunque è uno sì. sport completo molto maschile anche se ci sono anche il livello femminile, però è molto maschile, praticamente maschile. La... No, è molto detto. combattuto. Molto combattuto, sì. Senti, eh, ti ricordi che anni erano? Eh, eravamo negli anni 90, 91, 92. E poi hai avuto uno stop con lo sport? Dopo ho avuto uno stop con lo sport perché mi sono dedicato un po' di più alla musica, sono partito, sono andato in Uruguay, a Montevideo, precisamente, e mi sono divertito a fare il dj, insomma, lì a livello un po' più professionale. Senti, poi rientrando invece ti è nata la passione per i motori, per il rally, di sì, bene. Sì, sì, sì, Io non ho fatto tantissimo, ho fatto un paio di gare, non è andata benissimo, diciamo che l'esperienza su quel campo lì fa parecchio, e... però insomma ci siamo divertiti. Eh. Quindi mi dicevi comunque pallavolo, hockey su ghiaccio, poi è nato l'amore per il rally, un po' di atletica sì. e infine... E mi pareva capito che c'è nato il paracadutismo e, e, e quindi è, nato, è, da, è, nato, è nata questa nuova esperienza. E quando è karate. cominciata? Ma il karate è iniziato a settembre del 2014 con il eh, mio maestro Alberto Ruttigliano, eh, un maestro bravissimo che con santa pazienza si è messo dietro a insegnarmi i fondamentali del karate fino a portarmi a questa vittoria qua, che è un terzo posto nel Grand Prix d'Italia. Ecco, facciamo vedere di nuovo bene la medaglia. <ride> terzo di... posto nel Grand Prix d'Italia, quindi mi sono, mi sono incimentato anche in questo nuovo sport, vincendo qualcosa, è sempre una soddisfazione personale. È sicuramente una soddisfazione. Quali sono i tuoi obiettivi? Sei cintura gialla. Visto i tuoi trascorsi che ci tieni uno a, fa a far carriera nello sport, diciamo, un traguardo è la cintura nera sì sicuramente sicuramente, anche perché io in uno sport cerco sempre di portarlo all'estremo cerco di sempre di migliorarlo e cercare di imparare il più possibile in che modo un giovane d'oggi consiglia di approcciarsi al mondo dello sport? ma allora qualunque sport possa piacere serve tantissimo per la crescita perché ti, ti, soprattutto nell'età dello sviluppo fare sport è una cosa fondamentale e poi per tante cose, per eh, le amicizie, per, per le persone che si conoscono, per mettersi in competizione con se stessi e con gli altri e sono tante cose che ti portano allo sport, eh, le cose più importanti sono appunto queste che ti foggiano nello spirito e nella forza fisica okay, una, un, saluto, un, un saluto e un augurio agli amici di sportsmall.it. Un saluto e un augurio agli amici di sportsmall.it ciao Grazie a te carissimo